William Johnson, the gear. Ah, quello deve essere il di William Johnson. Magari è il manoscritto, oppure sa dove si trova. Come ho già detto, abbiamo bisogno di un'unione nazionale tramite un atto del Parlamento che possa rendere più indipendenti le colonie. I francesi sono una minaccia imminente e noi non siamo pronti ad affrontarli. In parole povere, o le colonie si uniscono... O moriranno. Discorso toccante, signor Franklin. Ma credete davvero che l'Inghilterra concederà l'autonomia ai coloni? Hanno poca scelta, signor Johnson. Voi sapete bene quant'è remota questa frontiera? Sì, ma abbandoniamo la politica per oggi. Vorrei ringraziarvi per la ricerca. Ma certo, certo. Ho esaminato quella scatola per breve tempo, ma posso dirvi che è unica. Dell'antico Egitto, dite? Bene, come vi ho già scritto, io sono pronto a elettrificarla. Eccellente! Ve la faremo avere quanto prima. Riguardo al manoscritto... Capitano! Mi dispiace, signore, ma il signor Wardrop non vuole cederlo. Dice che il rischio è eccessivo. Il rischio? Ah! Chiedo scusa... Avrete il manoscritto e la scatola a brevissimo. Non siete degno di quell'uniforme. Correte a Ford Frederick e dite a Wardrop che sarà meglio che consegni subito il manoscritto. O avrò il suo scalpo. Non posso permettere che quell'inglese raggiunga Wardrop. Eh? serve un governo con un forte Questo lo prendo io, cane templare. No! Non sai che cosa stai facendo, sciocco? Libero l'umanità dal vostro controllo. E sarete forse liberi quando i francesi mineranno queste litigiose colonie? Queste colonie se la passerebbero molto meglio senza i templari dietro le quinte. <ride> Noi generiamo ordine dal caos. Se tutto è permesso... Nessuno è al sicuro? Anche il diavolo cita le scritture per i suoi loschi scopi. A che pensa, Capitano? Grazie per la fiducia, Capitano. Che servigi posso fornire? con me il manoscritto ottimo Hope ti sta aspettando Sleepy Hollow che c'è a Sleepy Hollow? Benjamin Franklin Johnson l'ha soldato per far funzionare la scatola dei precursori e qual è il piano? incontrare Hope spacciarsi per un uomo di Johnson e dare la scatola e il manoscritto a Franklin allora sono un messaggero esatto vediamo se questo Franklin riesce a capire come far funzionare questo e resta con lui Ah, e per quanto ne sappiamo, lui non sa nulla dei Teclari, né tantomeno degli Assassini. Ah, una missione semplice. Per un semplice motivo. Ladies are reminded to keep modesty and practicality in mind in their dress. This message is sponsored by the East India Express. Orders of Mindcorp to notify Sei in ritardo il cielo fa i capricci. Non è l'unico motivo, vero? Uh, salve, signor Franklin. Mi chiamo Shay e questa è la mia socia Hope. William Johnson ci ha detto di darvi questi. Ah. Grazie, ma temo di dover posticipare l'esperimento. Rimandare perché? L'esercito mi ha confiscato i parafulmini. Sono essenziali per condurre l'elettricità che mi serve per la scatola Il signor Johnson non vorrebbe aspettare oltre Allora forse c'è qualcosa che puoi fare È tutto il giorno che i soldati portano via oggetti Magari possono dirti dove hanno portato i miei parafulmini Così li potrai recuperare Al vostro servizio Controlla dal mercato vicino al porto Io resto qui a preparare l'esperimento È intollerabile non posso condurre la mia ricerca come si deve. In questi giorni colpiscono il metallo a tutti. Sì. L'ercito vuole correre. <tossi> Accidenti, come pesa? Ah, il tempo sta bene. Sai dove si trova il magazzino soldato? Sì, signore. Di mi sa che arriva una Ehi, persona, già, va una speriamo che non certo, si scateli di farlo. amici. E una Ma cassa? Sì, signore. Mettila con le altre. Gratoli mondi. Questo spiega la puzza. Eh, non ridere. Se il comandante continua a seguirsi, ci sarà presto una rivolta. Un premiguel! Uh. Uh. Chissà che se ne farà il signor Franklin di questi conduttori. La tempesta sta peggiorando. Meglio tornare da frente. Cielo, eh, su! Gallo! E Lisbona, Hope, oh, mi ci gioco la testa! Sparisci da qui, Shay, La milizia sarà qui a breve. Avranno molte domande. E tu, invece? Sono una devata cameriera. Giusto. Il rifugio più vicino è a Mount Vernon. Hope mi starà aspettando. Lisbona è grande quasi quanto Londra o Parigi. Sicuro di trovare questo posto? Lo conosco molto bene, Hope. È un convento, piuttosto vicino al porto. Potrei aver fatto visita a qualche monaca. Vista la tua personale conoscenza del luogo, il compito spetta a te. Capisci cosa occorre fare? Troverò il Tempio dei Precursori e anche il frutto dell'Eden. Abbiamo una nave per solcare l'oceano. La Morrigan l'atterrò a sicura a New York. Grazie. Io e Liam partiremo subito. Liam non è disponibile. nessuno. Nave e ciurma ti aspettano. Stai attento, Shane. I frutti dell'Eden sono potenti. È la festa di ogni santi. Che bello. Ed eccomi qui, alla ricerca di un oggetto più vecchio di Adamo ed Eva. <ride> che tempi bizzarri. Benedictus est, Domine, Deus universi qui De tua largitate acepimus vinum. Uo tibio ferimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis diet botus spiritualis. In nomine patris et Filii et spiritu sancti. dei precursori cosa diavolo è questo? permesso. Dio non c'entra niente con questo. Allora qual è la prossima città che devo distruggere? In Portogallo è successo come ad Haiti! Un grosso terremoto, migliaia di morti per colpa del tuo manoscritto! Non può essere. Nessuno può scatenare un terremoto. Ma una persona che maneggia i manufatti dei precursori, sì invece. Hai visto la scatola, Hope? Il tempio era pervaso di quel potere immenso! Tu mi hai fatto uccidere degli innocenti! Come osi! Achille mi ha mandato là come Makanda l'ha mandato il suo uomo ad Haiti! Ma Lui che cosa sta succedendo? Basta! L'operazione era delicata. Forse tu. Stai scuotendo la terra stessa. Chi sei tu per decidere quale città dovrà accadere? Portatelo fuori di qui. Liam si illude se pensa che lascerò stare. Non ci si può fidare di Achille. Non deve trovare altri templi dei precursori. Non mi importa se è un mentore o se la sua famiglia è morta. Non possono esserci scuse per questa follia. C'è solo una cosa da fare. Non si torna più indietro Speravo tanto in te, Shea Achille Devo farlo E cosa stai facendo esattamente? Derubi i tuoi fratelli? Mi tradisci? Qualcuno dovrà pur rimediare Rimediare? Non hai idea di cosa stai facendo il futuro di tutto il continente, forse del mondo intero, dipende da quel manoscritto. Forse. Ma con che diritto decidiamo il futuro? Diritto? È nostra responsabilità! Noi siamo responsabili della morte di innocenti e del crollo di città! Questa folle brama di potere finisce qui. Non ti lascerò distruggere ciò che ho costruito! Oh! Sì, sì. fermatelo! Fermate Basta! Ridacci il manoscritto, Shay! Di certo a chi... Non posso! Non lascerò che accada ancora! Tante vite spezzate! Una in più non conta! Shay! Ma cos'è? Un glitch nei ricordi Pare ci siano altri dati D'accordo, zuccone Non posso ancora porti alzare da lì Completa anche questo mm, Bizzarro Pare che questi ricordi si svolgano vent'anni dopo quello appena visto Ne sei sicura? Ma c'è Significa che... Shay è sopravvissuto alla caduta? Sei la persona che credo che sia Allora deve aver... Vai avanti Dati frammentati. Il ricordo è incompleto. Che posso fare? Dobbiamo scoprire che vuole fare Shay. Il ricordo non sarà perfetto, ma sono quasi certa che sequenziarlo non ti ucciderà. Bene, Zucco. Non sappiamo dove sia Shay o cosa ci faccia lì. Quindi tieni gli occhi aperti. Voglio sapere perché è venuto in questo posto. Sentito che ha detto? Forza! Et alors Vous l'avez trouvé Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on smagno, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous brûler! Allons-y! Benjamin Franklin. Ecco chi cerca Shay. Franklin ha viaggiato in Inghilterra e in Francia. Quel tipo ha detto no tra Shay è a Parigi. Fammi vedere che sai fare. Elimina la minaccia. Proteggi Franklin. Passi tuoi! Merda! Che succede? Non abbiamo altri dati, non possiamo continuare con questo ricordo. Per ora. Shay non può essere morto se è ricomparso in Francia vent'anni dopo. Ci sfugge qualcosa. I ricordi di Shay sono sparpagliati nel cloud. Il virus ha danneggiato i server e non si può accedere a tutta la sua vita in una volta sola. bloccato e io sono impegnata. Perché non vai a trovare Azoberg? Lo troverai in uno dei suoi uffici. <sighs> Sto morendo dalla noia, ma gli ordini sono ordini e mi è stato detto di restare qui. Shay Cormack è un assassino. Ma non come quelli che hai usato finora per i prodotti di intrattenimento. Credo che Shay possa essere l'assassino più importante della storia. Le tue ricerche mi serviranno a ottenere ciò che voglio da molto tempo. Ma forse la storia di Shay può tornare utile anche a te. C'è un altro server a cui accedere per recuperare il prossimo frammento. Eccellente. Se vogliamo procedere avrò bisogno dello zuccone. Ora sai cosa devi fare. Sono stufa di aspettare i tecnici di Melanie Ho sistemato questo schifo Ora puoi andare alla sala d'attesa e tornare Ti preparerò l'animus mentre sei di sotto Il luogo del prossimo server è sulla tua mappa Muoviti Merda, dimenticavo che il server ha una protezione di livello 1 Ora puoi superare la sicurezza di livello 1 Spero che non ci saranno altri ritardi Ora puoi accedere alla stanza dei server Ripristinati i server, caricherò il prossimo set di ricordi sul tuo Animus. Tutto pronto. Iniziamo! Via, via, via! Ma chi siete? Non toccatela! Santo cielo, sistematelo! Tu, dammi la bambina! Va tutto bene. Elina! Si calmi, signor Berg, non faremo alcun male a sua figlia. Ma chi siete? Mi chiamo Warren Vidic, lavoro per Abstergo Industries. Lei ha lasciato il reggimento ut Jägar ed è diventato un mercenario per poter pagare le cure necessarie alla fibrosi di Elina. La sua scelta ha dato frutti? Perché le... Voglio farle un'offerta Non lavoro con gente che non conosco Non è quel tipo di offerta Ora tirerò fuori un oggetto dalla mia tasca Che cos'è? Questa pillola? <ride> è solo per sua figlia Forza, piccola Prendi la medicina Fermo! Ecco fatto non va meglio ora? Questa pillola può curarla Ma non è sul mercato Potrebbe essere sua Se accetterà di partecipare a un programma di addestramento Che ho ideato Che cosa vuole l'abstergo da uno come me? Oh, non lavorerà per l'abstergo Ma se porterà risultati L'abstergo potrebbe lavorare per lei Prima di accettare voglio una cosa Sentiamo Quello lì ha innervosito mia figlia Capisco Signori Liberate il signor Berg Jenkins Dagli la pistola Cosa? Ora Sì signora Soddisfatto? È un inizio Buon lavoro Zuccone I dati che abbiamo non sono precisi Ma bastano per proseguire Torna qui e datti una mossa Sembra che ripristinare i server rimuove il virus anche da altri sistemi. Stai facendo ottimi progressi. Voglio vedere cos'altro scopriremo da Shay. L'autorizzazione di livello 1 ti farà accedere anche ad altre zone dell'edificio se avessi voglia di sgranchirti le gambe tra una sessione e l'altra. Se dicessi che è la cosa più strana che ho mai visto, sarebbe una frase fin troppo ovvia, vero? Shay deve aver vissuto un'esperienza molto traumatica. Ok, ecco la seconda ovvietà del giorno. Continua a esplorare i ricordi. Il meglio deve ancora venire. meglio sono contento grazie eh, signor Finnegan giusto santa vergine Maria ma è l'idiota del villaggio questo Barry ascolta Shay io sono Cassidy e questo è Barry sta male da settimane mi spiace esservi di peso visto è un gran bravo ragazzo è un marinaio goffo sarà caduto da una nave mezzo ubriaco Barry! È vero. Che cosa volete? Ma che succede? Sta zitta, donna. Lasciala stare. Ma insomma, che succede qui? Restane fuori, brutto idiota! L'intenzione era quella... ...ma l'hai messa sul personale. <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> e non tornate più! Sei. Quando ero giovane li avrei liquidati tutti con una mano sola. Che volevano quelli da voi? Ah, oh, il solito. Pretendono di essere pagati soltanto per non far del male ai cittadini. Dammi retta. Quelle bande saranno la vera rovina della città. Aspetta qui, ho qualcosa per te. Non puoi certo andartene in giro mezzo nudo. Tieni, metti questi. Erano di mio figlio. Direi che se stai cercando guai, avrai bisogno di queste. Grazie. Ah. Ah, sì che sembri un vero gentiluomo Cass! Eh, avevo un libro con me No, solo queste strane armi Grazie a entrambi Ora scusatemi Allora il manoscritto è in fondo all'Atlantico Con i Finnegan, no, io no, mi ha mandato il capo. Sì, e dov'è che si trova? Non puoi sbagliarti. C'è sempre del fumo nero che sale dal cortile di quell'edificio.